Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di EF News, l'appuntamento informativo che fa il punto sulle novità della settimana in tema di fisco e eh, lavoro e butta uno sguardo sulla settimana successiva. Anche questa settimana è stata caratterizzata dal super bonus eh, e in particolare si sono svolte delle audizioni presso la Commissione Finanze della Camera da eh, lunedì in poi fino a ieri. Prendiamo come articolo di riferimento quello che tratta l'audizione di ieri del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che ha fornito dei dati relativi al super bonus nel complesso ci sarebbe capienza nel sistema bancario per il 2023 sarebbe complessivamente di 17,4 miliardi di euro in particolare 7,2 miliardi da parte delle banche e 10,2 miliardi da parte delle assicurazioni. Per quanto riguarda i bonus edilizi all'aggiornamento del 1 marzo le agevolazioni avrebbero raggiunto l'importo di 111 miliardi di euro, 62 dei quali sarebbero relativi ad interventi riguardanti il super bonus. Si considera la possibilità di utilizzare appunto gli F24 con la soluzione proposta dall'ABI e dall'ANCE già nei mesi scorsi quella di dare la possibilità alle banche di utilizzare in compensazione con F24 parte dei crediti con i debiti dei propri clienti e correntisti tuttavia all'interno delle varie audizioni sono stati ascoltati i professionisti e le associazioni di categoria che hanno fatto delle proposte per migliorare eh, il decreto 11 del 2023 nell'iter parlamentare di conversione o per introdurre nuove misure attraverso decreti dal punto di vista del governo le soluzioni sono ancora lontane e eh, si studia per trovare quelle che sono le eh, misure migliori da adottare un'altra notizia che ha riguardato nei fatti anche il super bonus e le agevolazioni edilizie è, è quella dell'istat che ha rivisto le stime per gli anni precedenti questo perché alla luce delle indicazioni dell'Eurostat fornite lo scorso 1 febbraio i crediti sono stati considerati pagabili e quindi da contabilizzare nell'anno in cui sono maturati. Questo ha portato a rivedere il deficit del 2022 che è salito all'8%, è stato rivisto a ribasso il PIL dal 3,9 al 3,7% relativo al 2022. Tuttavia, quindi un peso maggiore del superbonus negli scorsi anni fa sì che si possano sbloccare margini di manovra maggiori per gli anni successivi, anni in cui poi riprenderanno anche le regole europee relative al massimo di rapporto tra eh, deficit e PIL al 3% Altre notizie nel corso della settimana riguardano ad esempio il fondo nuove competenze 2022 con la proroga al 27 marzo 2023 per la domanda gli accordi collettivi, l'articolo di Francesco Rodorigo e sono stati prorogati i termini relativi al fondo nuove competenze. Sarà possibile presentare la domanda e sottoscrivere gli accordi appunto fino alla nuova scadenza del 27 marzo 2023, il fondo sarà operativo per tutto il nuovo anno e viene rifinanziato con 180 milioni. Di eh, euro. Un'altra novità riguarda le semplificazioni in tema di adempimenti eh, che eh, riguardano i contratti preliminari. La registrazione online sarà possibile attraverso il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate che eh, sarà operativo dal prossimo 7 di marzo. Un altro tema che è stato protagonista della settimana è il bonus asilo nido 2023, per quanto riguarda le domande sono attive, è attivo appunto il servizio online dell'Inps con le istruzioni. Da fine febbraio è appunto attivo il servizio online dell'Inps per presentare domanda di accesso al bonus asilo nido. C'è tempo fino alla scadenza del 31 dicembre 2023 per richiedere il rimborso dei costi sostenuti per le rette e per l'assistenza domiciliare di figli e figlie fino ai tre anni. Le istruzioni da seguire sono ricapitolate all'interno dell'articolo di Rosi D'Elia Buttiamo poi uno sguardo su quello che è il futuro, in particolare gli adempimenti delle prossime settimane, eh, le scadenze fiscali di marzo sono arrivate con il punto dell'Agenzia delle Entrate dalla certificazione unica al termine del superbonus passando per il pagamento del saldo IVA, le due date da segnare in agenda sono quelle del 16 e del 31 di marzo all'interno dell'articolo c'è una tabella con il riepilogo di tutte le scadenze come vedete molte sono il 16 di marzo oltre all'invio telematico e consegna della certificazione unica c'è il versamento del saldo IVA gli adempimenti periodici e la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali fine mese è caratterizzata dai bonus edilizi con la comunicazione della cessione dei crediti e il super bonus con la scadenza per le unifamiliari Un'altra scadenza che mettiamo in evidenza, l'abbiamo accennata, è quella della certificazione unica IMS 2023, sarà disponibile dal 16 marzo con le istruzioni per scaricarla all'interno dell'articolo di Rosi Delia, in qualità di sostituto d'imposta all'istituto entro il 16 marzo di ogni anno, mette a disposizione la certificazione unica a tutti e tutte coloro che hanno percepito a diverso titolo i redditi nel corso del 2022. Le istruzioni per scaricare il documento direttamente o presentare la richiesta sono nel comunicato Stampa del 28 febbraio. Questa dunque è la panoramica della settimana che si è appena conclusa. Con uno sguardo alla settimana successiva e alle prossime scadenze, per l'approfondimento di oggi è tutto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. E vi lascio al prossimo appuntamento che sarà il prossimo venerdì, sempre alle 13.30. Arrivederci.